Andrea Offredi al Grande Fratello VIP 2017, non ne ho la certezza. GF VIP 2, Andrea Offredi concorrente? Nonostante il debutto del Grande Fratello VIP 2017 sia ormai alle porte, non è stato ancora svelato ufficialmente il cast dei concorrenti. Ma, proprio nelle ultime ore, ecco arrivare un'indiscrezione, che se confermata avrebbe del clamoroso. Andando nel particolare, come riportato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, il settimanale vero ha rivelato che l'ex tronista di uomini e donne Andrea Offredi potrebbe entrare nella casa più spiata dagli italiani. Difatti. In un'intervista rilasciata al noto magazzino è stato lo stesso Freddy a lanciare l'indiscrezione di una sua eventuale partecipazione al GF Vip, asserendo senza tanti peli sulla lingua. Queste cose si scoprono sempre all'ultimo momento e io per primo non ne ho la certezza. So, però, che il mio nome è stato proposto. Ma chi è Andrea?. Per i pochi che non lo sapessero il ragazzo è stato tronista anni fa nel famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Alla fine del suo percorso ha scelto la corteggiatrice Claudia D'Agostino. Peccato che questa relazione sia durata circa un mese per via delle incompatibilità caratteriali. Andrea Offredi sarà al grande fratello VIP?. Ma da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, e Andrea Offredi ormai ha cambiato totalmente vita. Difatti la sua carriera nel mondo della moda continua ad andare avanti senza alcun intoppo. Anche se in amore pare che le cose non gli stiano andando benissimo. Infatti, nell'intervista rilasciata al magazzine Visto ha dichiarato di essere single, anche se vorrebbe nuovamente innamorarsi. Inoltre ha aggiunto di essere profondamente cambiato dai tempi in cui è stato tronista a uomini e donne, dichiarando. Oggi sono molto più autoironico. Davvero Andrea potrebbe entrare nella casa del Vip 2017? Sicuramente qualcosa di vero dovrebbe esserci visto che è stato proprio lui stesso a svelare questa interessante retroscena. Ma se dovesse entrare nella casa più spiata dagli italiani potrebbe ritrovarsi altri ex protagonisti del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, come Rosa Perrotta, Luca Onestini e, soprattutto, la fidanzata di Andrea Damante Giulia De Lellis. Oltre loro dovrebbero esserci anche il cantautore e opinionista tv Cristiano Malgioglio, l'attrice premio Oscar Serena Grandi, i fratelli della showgirl Belen Rodriguez, la regista nonché attrice Simone Izzo, e tantissimi altri. Insomma, manca davvero poco al debutto del grande fratello VIP 2, e l'Ipe nei telespettatori è già alle stelle. Gli autori sveleranno in questi giorni il cast ufficiale?.